E buongiorno mondo Parlo pianino Perché sono in campeggio Come sapete qua di fianco c'è Un'altra tenda E dormono perché sono le 6 e un quarto Ma io devo darmi una mossa Perché oggi devo pedalare 120 km Qualcosa di più Devo arrivare dopo Venezia Che mi devo incontrare con Gianluca Alias Fenice Bike che qualcuno di voi conoscerà già e per gli altri metto il link del suo canale in descrizione qua del mio video perciò silenzio mi preparo e parto buona giornata a tutti bene ragazzi ho smontato la tenda ho già preparato la bicicletta adesso mangio una briochina vi devo solo dire che ho ritirato tutti i panni che ho lavato ieri ancora umidi, volevo rimetterli stamattina ma invece erano umidi, quindi li ho ritirati nelle borse, devo ricordarmi di tirarli fuori alla prima pausa al sole perché altrimenti quando li tiro fuori stasera pulseranno molto di più di quanto puzzavano prima ancora di lavarli, perciò bisogna ricordarsene altrimenti diventa uno schifo. Buona giornata a tutti. Simo, volevo dirti di stare tranquilla oggi perché per colazione niente cappuccino, promesso. Ho deciso di prendere la tisana. Oggi mi sa che farò poche soste ragazzi miei perché oltre ai 125 km che avevo già in piano da fare per raggiungere Gianluca, Fenice, mi sono accollato 7 km aggiuntivi per andare a fare quello sketch della Tisana. Sarò scemo, però ci stava. E... E niente, quindi pedalo, faccio poche foto, pochi video, testa bassa e oopopop, oh, oh, oh, pedalare Giappino, pedala! Tale. Volevo fare una sosta per prendermi un caffè a Caorle Ma non so se avete visto il bordello che c'è Oh, di traffico Non si riesce neanche a entrare in bicicletta Guardate di lì Quella è tutta coda E sono chilometri e chilometri Sia da una parte che dall'altra E quindi proseguo Mi fermo in un posto più tranquillo Mannaggia, mannaggia è sabato, ma è settembre, cazzarola. E bici spaga? Vai vai. Grazie. Sono la Laguna Viglietta Eccola lì Ok, 95 km pedalati sono le 3 Sono già bollito Finalmente mi sono fermato a fare una pausa pranzo Mi sto facendo un panino Con provola del discount soppressa veneta del discount e panini gommosi del discount e acqua della fonte del comune e... mi mancano 37 km ad arrivare ma Gianluca mi sta venendo incontro ci vedremo a metà strada, io ho tempo di mangiare riparto e a dopo mi sono scofanato due panini e un po' d'uva e adesso è ora di pedalare e raggiungere Fenice che mi sta già aspettando al punto di incontro a dopo buongiorno ciao no, ciao bene, bene vuoi darmi qualcosa Ma no, eh. ormai, ormai la gamba sì, hai buttato <ride> sul peso, eh. Eh? Su peso penso di sì eh. spero di sì almeno l'unica cosa positiva dai <ride> cazzo <ride> Buongiorno ragazzi Non so se l'avete già visto Ma sono arrivato finalmente da Gianluca Ciao ragazzi Alias Fenice Bike Per chi lo segue e per chi non lo segue Lascio i link in descrizione in questo video siamo fermati Ci siamo fermati per, per Ricaricare l'energia Ricaricare l'energia dopo i 125 km Sia io che lui Perché anche lui è andato a farsi il giro questa mattina Poi è venuto a recuperare me Perciò ha fatto quasi più chilometri di me Con un po' meno peso perché non ha borse Però la ricarica serve a tutti Bisogna aiutare il prossimo, si fa questo ed altro. <ride> Beviamo, a dopo Questa sera siamo viziati dal buon Gianluca eh, Si fa quel che si può Prosecchino Se le cose vanno male il corpo non deve soffrire, giusto? <ride> <ride> Quindi bisogna viziarsi E ci viziamo con? Prosecchino Prosecchino di Valdobbiadene E Salamino di Casada Procurato da un buon amico che sa che mi piacciono le cose buone. E, e cosa ci stai preparando da cena? Dobbiamo dirlo, spoileriamo così. lo facciamo vedere poi dopo? Facciamolo mm, vedere dopo. lo facciamo vedere dopo. lo facciamo dai. vedere dopo in poche ok programma. Allora, vediamo se un Veneto sa fare il risotto. vediamo come lo sparella. lo sa fare, lo sa fare. Lo spadello bene, non ti preoccupare. So spadellare e so fare anche altro, ma non te lo dico. <ride> Passami se mi proseguo. Voilà. E comunque il risotto di questa sera prevede. non te lo dico, così in pace. Non te lo posso dire. Ma io lo so e non lo saprà nessuno finché non lo dirai tu. Diciamo che potremmo dare un piccolo indizio, tipo un passaggio così rapido. E Via non si sa, non si sa, vedremo strada facendo. Li faremo sapere, li teniamo aggiornati. Eventualmente, richiamiamo noi. <ride> esatto. <ride> Quindi, qua cosa abbiamo messo in questo momento? Ma abbiamo messo delle scaglie di tartufo dei coli iberici. E ne approfitto. Se mi permetti, comprato direttamente dal, dal negozio ad Este, provincia di Padova, e le corti. SRL e qui il marchettone ci sta tutto. Ci sta tutto, dove la buona Elisa e suo marito Daniele hanno aperto questo meraviglioso negozio dove troverete tutti i prodotti meravigliosi. E là ho preso questo tartufo facciamolo, che ragazzi. Facciamolo vedere, facciamolo vedere. Cioè, non potete è che non si sente il profumo, ma è qualcosa di unico, cioè. Faremo eh. i video in 3D, anzi in 4D con anche il profumo. Sì, sì, anche in 5D, anche 5 giorni, non ci interessa, perderemo il tempo che ci serve. <ride> Adesso impiattiamo, quindi un attimo. Vi spiego una cosa. Ehm, posso dire Eh, qualcuno lo sa. Eh, e quindi? Quindi dillo. Eh, no, l'altro nome qual è? Il jap. Il jap. <ride> allora, da tanto dopo tagli, no, perché non riesco mai a dirlo. Dillo, quindi vi dico una cosa, Ijap è, è un bravissimo ragazzo, ma imparate a fare la radice quadrata di quello che dice, Maravilla. ma molto bravo comunque, ve lo assicuro seguitelo, mettete il like, mi piace, tutto quello che volete, ma radice quadrata. Ciao ragazzi!